il pensiero di eraclito ci fa ragionare sul fatto che tutto nella vita è sottoposto ad un mutamento che governa il divenire se ogni essere umano riuscisse a vivere appieno questo profondo pensiero filosofico molti problemi non sarebbero più impedimenti e avremmo un mondo migliore questo ci aiuterebbe a preparare una mente nuova tutti i giorni e a godere del semplice fatto del poter esserci ancora una volta. Ancora un po'. La parola perché andrebbe usata poco, addirittura sarebbe meglio non usarla a volte. La spontaneità delle cose che accadono non ha un perché. Quindi sarebbe utile lasciarsi trasportare da quell'acqua, da quel vento che sta portando dentro di te una novità una perdita un abbandono un cambio imponente che sta spostando gli equilibri non ci sono equilibri statici in questa vita l'equilibrio è movimento costante è un semplice tenere sotto controllo cosa ti sta accadendo non bisognerebbe tenere sotto controllo tutto neanche se stessi bisognerebbe essere solo rispettosi di quello che stai vivendo e viverlo nella maniera che tu ritieni più giusta rispettando il tuo essere di conseguenza l'essere degli altri avrai le chiavi della tua anima un'anima felice e un'anima felice non ferisce nessuno non può farlo sarà in continua evoluzione non darà dispiaceri né a te stesso né al mondo la rosa fa la rosa senza un perché fiorisce e basta non bada a se stessa in questo pensiero di silesio è racchiusa l'essenza della spontaneità e della naturalezza qualcosa dentro ognuno di noi sta formando quella rosa quella persona unica in modo del tutto naturale ciò che internamente ti caratterizza accade a tua insaputa sono azioni nascoste che giorno dopo giorno creano te ed il tuo destino quindi non interferire troppo con questa crescita naturale Ciò che dovrà venire, verrà. Ciò che non dovrà venire, non verrà. Ciò che se ne andrà, se ne andrà. Non trattenerlo, lascialo andare. Aggrapparsi a qualcosa è sintomo di non accettare i cambiamenti, il mutare della vita. Quindi non cercare troppi perché. Non ti domandare perché quello, perché quest'altro. La vita ha scelto te, senza un perché. Sei al mondo grazie a miliardi di combinazioni di cellule, miliardi di vite che si sono succedute prima di te. Situazioni, guerre, l'evoluzione, forse grazie a un Dio o forse no, non si può spiegare. Il mistero della vita è questo, e tu ne fai parte. Quindi cerca di non farti troppe domande, anzi non fartene proprio. Quando le avrai dimenticate, riceverai le risposte, risposte uniche, fatte solo per te e per il tuo essere interiore. La bellezza della rosa, il suo colore, il suo profumo, non sono decisi dalla rosa. Non si domanda se il suo gambo è dritto, se ha troppe spine rispetto alla sua vicina. Se è bella, se è brutta, con pochi petali o altro ancora, è semplicemente una rosa e cresce in maniera spontanea quindi fa come lei non chiederti e non farti illusioni su ciò che non sei su come vorresti essere amati comunque sei con tutte le tue bellezze e imperfezioni se è stato creato senza artificio accetta tutto di te non cambiare per nessun motivo al mondo poi se questo cambiamento è destinato ad accadere esso verrà in maniera naturale in base agli eventi del cammino della tua vita quindi non forzare, verrà naturale, come ogni cosa. Non ti omologare a stereotipi fasulli. Abbi il coraggio di camminare lungo la via e di farla tua. Solo.